Presentano presenta da solo il fratello Vincenzo Alleluia Gloria a Gesù io li dedico okay. dicevamo veramente sono gioioso questa sera di essere qui ringrazio tempo che la Chiesa entri in un nuovo tempo, in una nuova visione, in un nuovo modo di lavorare e stiamo lavorando in questa direzione attraverso conferenze, attraverso seminari, aiutando le Chiese a nascere, a crescere, a formarsi. E questa sera Dio ha voluto che io fossi qui. Niente succede per caso? Non esistono le coincidenze. Esistono le diocidenze, <ride> passatemi il termine, cioè esistono quegli appuntamenti che Dio prepara perché lui vuole fare qualcosa. E volevo leggere con voi questa sera qualcosa dal primo libro di Samuele, dal capitolo 14. Parleremo dei piccolati. Samuele 14 leggiamo dal verso 6, amè. Jonathan disse al suo giovane scudiero, vieni, andiamo. giovana disse, ecco noi andremo verso quegli uomini ci faremo vedere da loro se ci diranno fermate gli uomini della guarnigione si rivolsero a Jonathan e al suo scudiero e dissero salite da noi perché abbiamo qualcosa da dirvi, allora Jonathan disse al suo scudiero sali dietro a me perché l'Eterno vi ha dati nelle mani di Israele, Jonathan salì arrampicandosi con le mani e con i piedi, seguito dal suo scudiero i figli In essa caddero circa 20 uomini in circa mezzo più gelo di terra. Lo spavento si diffuse nell'accampamento, nella campagna e fra tutto il popolo. La guarnigione e i razziatori furono anch'essi spaventati. La terra stessa tremò e fu così uno spavento di Dio. Le sentinelle di Saul, a Kipea, di Beniamino, guardarono e videro che la moltitudine si disperdeva e fuggiva di qua e di là. Amen. Perché abbiamo letto questo passo questa sera? Perché come vedremo questo passo ci dà una chiave per uscire dai nostri problemi, una chiave per uscire dai nostri piccoli ciechi, per uscire dalle difficoltà, vogliono le armi per vincere la guerra no perché il nostro Dio combatte per noi In questo passo Salto è lì che aspetta, ma Jonathan è lì che agisce. C'è una differenza fra la fede che agisce e fra la fede che aspetta. Qual è la differenza? La fede che aspetta dice, signore rispondimi, signore sto aspettando una risposta. Il tempo passa, la risposta va. La fede che agisce invece dice qualcosa di diverso. La fede che agisce dice io so che Dio è con me. Io so che Di rivedere la storia di Davide e di Golia. Dove tutti quanti erano lì e ogni giorno veniva lanciata una sfida da Golia. Datemi un uomo, ci partiremo. E tutti quanti avevano paura. Vorrei vedere a voi avere a che fare con un uomo che è alto, più di sei metri e mezzo. Armato fine Ma Davide disse, io non vado nel mio nome, ma vengo nel nome dell'Eterno. Non ebbe paura, ma si mosse verso il campo di battaglia, verso quella sfida, la affrontò e la vinse. Se Davide non si fosse mosso, non sarebbe mai stato lì. Senza fede noi non possiamo piacere a Dio e sapete la fede più che certezza è dimostrazione molti quando parlano di fede si ricordano il passo di ebrei capitolo 11 dicono sempre ma si fanno quei fatti se tu dici di credere in Gesù ma la tua vita non dimostra di credere in Gesù significa che sono solo belle parole ma nella pratica tu non hai fede se tu dici Dio è potente da liberarmi dalle sigarette però le sigarette non le butti sono solo chiacchiere. perché la fede è azione io aspetto che sia Dio a togliermi il vizio della sigaretta, quante volte ho sentito queste cose, così come per le sigarette come per tante altre cose, io aspetto che sia il Signore, ma Dio ti ha dato autorità, metti all'opera la tua fede, prendi le sigarette e buttale, e poi dici Signore dammi la forza di onore primavera, Però dice una cosa molto particolare, che quando questo bruno ardeva, non si consumava, e questo causò curiosità in Mosè. E cosa fece Mosè? Dice la Bibbia che si spostò per vedere. E dice la Bibbia che quando Dio vide che Mosè si era spostato, allora lo chiamò. questa persona veramente crede me questo mio figlio veramente crede che io lo possa fare allora si fa vivo ed arriva la risposta di Dio non per potenza, non per forza ma per il mio spirito dice il Signore però finché l'opera di Dio avanzi c'è bisogno della nostra fede sapete un giorno E offrono in sacrificio. Però Dio specificò il figlio che tu ami, no Isacco, <ride> ma proprio quello che tu ami. E Abramo si mosse e fece quello che fece per fede. E quando Dio vede che lui era pronto per offrire suo figlio, disse ferma ho visto, lo stai facendo allora ti darò la mia promessa quando Dio vede che noi non giochiamo ma che iniziamo a fare sul serio e allora è il momento che arriva la promessa di Dio non è più tempo di avere una fede passiva di rimanere seduti in una sedia aspettando che Dio faccia qualche cosa è tempo che noi ci muoviamo verso quello che Dio vuole fare lo sappiamo Abbiamo tutti quanti la Bibbia nella mano. Andate per il mondo e tanti aspettano a casa. Signore mandami. Signore mandami. Eh ma Dio non gli parla. Signore mandami. Ma tu inizi ad andare e vedrai che è stato a parlare. Sapete nella chiesa di Antonio. mettetemi da parte per l'opera che io ho da fare. E quindi furono messi da parte, si pregò, si chiese conferma, imposero le mani e dice la Bibbia che loro andarono. Dove? Boh. Però loro iniziarono ad andare. Non dissero va bene, Dio ci manda, aspettiamo Dio. ma loro erano già in movimento perché la fede è dimostrazione ed è tempo che come cristiani noi aspettiamo di avere una fede passiva ma iniziamo ad avere una fede che dimostra che il nostro Dio vive amè Dio è di me. Che non bisogna camminare per visione ma per fine noi viviamo in un tempo in cui la Chiesa vuole camminare per visione aspettano una rivelazione da Dio ma la rivelazione verrà quando la Chiesa si muove la rivelazione viene quando la Chiesa si muove la rivelazione arriverà alla tua vita quando tu inizierai già a, a muoverti per dirti dove devi andare, dove ti devi muovere, come devi fare le cose. Dio ti darà la via di uscita quando inizierai già a fare qualche cosa. Fai qualcosa, non aspettare di morire, ma muoviti. Sapete, nella mia vita, All'inizio della mia fede, io frequentavo una chiesa grande che aveva tante piccole chiese, tante missioni, e così mi mandarono un giorno a servire il Signore in una di queste missioni. Dio iniziò a manifestare la sua gloria, ci furono proprio delle testimonianze potenti di Dio della testimonianza della presenza potente di Dio al punto che le persone entravano da solo in chiesa si buttavano in ginocchio accettavano il Signore e poi dicevano ma io perché sono a questo posto dove sono? dove mi trovo? poi capitò delle situazioni in cui determinate manifestazioni dello Spirito Santo furono fermate perché era una chiesa un po' tradizionale, ma che cos'è questa cosa che si deve cantare, tutti questi canti, diverse situazioni, e alla fine lo Spirito Santo si fermò, e piano piano, piano piano, piano piano, io ero fermo, mi spensi nello Spirito completamente, diventai un religioso, ero morto pensavo di essere vivo. Fino a quando una notte il Signore non mi parlò e mi diede un sogno e in questo sogno io ero dentro una processione religiosa, con una faccia scavata, con una croce sulle spalle, e dicevo basta, non ce la faccio più. Posavo questa croce ai piedi della croce e dicevo Gesù non è così. Gesù è vivente, Gesù è vivo, non è religione. E iniziare a fare qualcosa per fede. Dire dimissioni da quella comunità. Ricordo che il pastore mi disse, ma dove andrai? Che farai? Mi disse non lo so. Però una cosa so che se continuo così, <ride> morirò e io voglio vivere non pensare a quello che devi fare inizia a fare qualcosa Sì, va facciamo una domanda tanto. E parlando con un fratello, questo fratello mi disse: Ma guarda, noi cercavamo anche un locale, ma gli affitti erano locali E questo fratello mi disse: Guarda, che a questo prezzo che noi possiamo pagare, un locale non lo troveremo mai. Io dissi: Guarda, che se volontà di Dio, il locale ce lo portano fino a casa. No, no, no. Dopo circa un mese hanno bussato alla mia porta. Quella domanda che era stata fatta al comune, l'assessore era un a casa mia e dire noi abbiamo un locale fatto così, così, lo volete? È gratuito. Non c'è da pagare. Non vi preoccupate, non dovete pagare neanche la corrente e le spese, paghiamo tutto noi. Anzi, adesso vediamo come fare, vediamo un contributo economico. Perché? Perché quando noi ci muoviamo per fede, le porte si aprono. attraverso uno di noi se noi non ci muoviamo Dio non si muoverà noi possiamo accorciare o allungare il tempo di Dio perché se noi evangelizziamo allora Dio tornerà se noi non lo facciamo Dio aspetterà noi aspettiamo Dio ma Dio sta aspettando noi e questa sera è il tempo, è il momento che qualcosa deve cambiare nella nostra vita. Io voglio vedere la gloria di Dio. E non soltanto un giorno, due giorni, no. La Bibbia dice che noi vedremo opere maggiori di quelle che ha visto Gesù. Quanti lo credono? Alzato Non dice i pastori vedranno opere maggiori. Ognuno di noi. Che la Chiesa salga ad un nuovo livello spirituale, ad un terzo livello di unzione. Sapete, esistono tre livelli di unzione, e questo è il tempo che la Chiesa deve entrare nel terzo livello spirituale dell'unzione. Ma affinché questo avvenga, qualcosa nella nostra vita deve cambiare, dobbiamo iniziare ad avere una fede attiva, a dimostrare che Dio vive con noi questo è un messaggio di questa sera e tu questa sera hai due possibilità la prima possibilità è tornare a casa tua e dire che bella serata è venuto questa postura da casetta con il fratello saltava quando si lavorava il Signore Fare qualcosa di diverso o puoi dire, Signore, io non voglio essere più lo stesso. Signore, io voglio cambiare. Signore, io voglio vedere veramente la tua gloria. Costi quello che costi, anche se mi porterà sofferenza, anche se per la strada la gente mi dovrà prendere in giro, non mi importa, io inizierò a muovermi. Io inizierò a fare e inizierò a vedere da lui di Dio che cosa ci devi fare? cosa ci devi? Fare? prima risposta o seconda? allora ci vogliamo alzare di piedi e con permesso del pastore vogliamo avere un tempo per pregare